o eh, diciamo eh, aprirti all'intera lettura completa va bene ora possiamo iniziare con una preghiera di protezione prendiamo le carte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 in tutti i livelli, fisico, mentale, emozionale, spirituale, eh, nel visibile e nell'invisibile, affinché possa entrare solo la luce, l'amore, la pace e la guarigione. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie alla coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo col gruppo A, vediamo che messaggio c'è per noi. Gruppo A, legge dell'attrazione. Gruppo B, sia onesto o onesta con te stesso? Con te stessa? Eccolo qua. Gruppo C. Una doccia di abbondanza, bellissima questa cosa, bene bene, vediamo un po' con le carte delle fate, gruppo A, aspettare per l'inverno, forse questa era già uscita, vediamo il gruppo B, Guarigione, gruppo C, il tempo è prezioso, vediamo un po', vediamo ora le carte degli unicorni, eh? Vediamo, gruppo A, azione, gruppo B, immaginazione, gruppo C, sei amato, i cari, no no, sei amato, Vediamo un po' un attimino che cosa vogliono dirci le carte, allora iniziamo col gruppo A, legge dell'attrazione, ok? ricordati che ogni tuo pensiero associato ad un'emozione eh, manifesta la tua realtà, quindi stai attento, stai attenta a quelli che sono i tuoi pensieri pensieri a quelle che sono le tue emozioni in questo momento sei particolarmente potente e quindi puoi manifestare più velocemente eh, quello che stai eh, in base alla, vi alla vibrazione alla frequenza eh, eh, diciamo che eh, puoi manifestare più velocemente quello che stai su cui sei focalizzato o focalizzata va bene eh, assolutamente per quanto riguarda il tuo progetti è molto probabile che la stagione invernale sia quella eh, più giusta quindi eh, continua a lavorare con la legge dell'attrazione a tuo favore quindi eh, pen, focalizzati con i tuoi pensieri e le tue emozioni sui tuoi sogni e i tuoi obiettivi e azione nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi però è anche vero che eh, questa azione deve essere un'azione mirata molte persone sono convinte che la legge dell'attrazione funziona senza azione eh, diciamo che l'azione fa parte del processo, eh, noi viviamo in un mondo di terza dimensione dove dobbiamo agire, poi l'intero universo si muove a nostro favore eh, quando noi eh, come un laser ci focalizziamo su un determinato progetto, su un determinato eh, sogno e obiettivo, va bene, però anche l'azione fa parte del processo, questo è molto molto importante. Gruppo B. Sii onesto sia onesta con te stessa diciamo che dentro di te tu sai quali sono i tuoi sentimenti tu sai che questa persona non è per te tu sai che questo progetto eh, che, per cui stai lavorando è la cosa giusta nel senso che sembrano due cose eh, apparentemente opposte il senso di questa carta è dentro di te tu hai le risposte devi essere onesto onesta con te stessa quella vocina delicata che ti dice qual, qual è la verità la devi ascoltare perché quella è la tua intuizione e se solo seguirai la tua intuizione tu riuscirai ad avere degli esiti positivi se invece ti focalizzi sull'ego rischi di sbagliare di commettere degli errori è anche vero che questa è una fase di guarigione nel senso che è un processo di guarigione in atto eh, sta, mh, stai lavorando su te stesso su te stessa se è anche consigliato di fare un percorso di guarigione delle sessioni di riequilibrio energetico rivolgiti a un professionista che, sì, che di cui ti fidi eh, che, che lavora con le magari con le nuove frequenze di luce o con altre modalità di guarigione eh, che usa la protezione hai bisogno di rivolgerti a qualcuno di fida, di fidato di qualcuno che senti che possa aiutarti in qualche modo eh, questa carta vuol significare anche che hai delle capacità non solo di intuizione di capire cosa è giusto per te cosa è meglio per te ma è anche delle capacità di autoguarirti quindi utilizza le tue capacità utilizza anche l'immaginazione l'immaginazione creativa ti aiuta a manifestare la realtà dei tuoi sogni va bene Dati il permesso di sognare eh, dati il permesso di credere che esistono infinite possibilità per te e per i tuoi progetti ok gruppo c per il gruppo c la manifestazione istantanea immediata c'è una show, una doccia di abbondanza che sta arrivando a te eh, quindi molto probabilmente eh, diciamo che mh, eh, lascia andare tutte le preoccupazioni legate ai soldi eh, assolutamente rivolgiti all'arcangelo michele e agli angeli che ti aiuteranno a risolvere questa situazione eh, diciamo che un energia molto positiva quindi energia un'energia monetaria sta arrivando comunque abbondanza in tutte le sue forme sta arrivando nella tua vita eh, ancora un messaggio diciamo che spendi il tempo nelle cose giuste non disperdere il tuo tempo il tempo è oro il tempo è prezioso il tempo è la cosa più preziosa che noi abbiamo in questa vita quindi cerca di spenderlo bene di utilizzarlo bene eh, nel tuo lavoro eh, diciamo non stare troppo attaccato al cellulare o alla tv, cerca di magari di fare attività più ricreative, qualcosa che ti dà gioia, eh, riposa, medita, fai esercizio fisico, cerca di investire il tuo tempo nella, nella maniera giusta, va bene? Eh, questa è una carta mh, di. Um, come dire ci sono delle lune nuove nel senso che ti dovresti preparare per una vita di coppia perché sta, mh, alcuni di voi stanno per incontrare hanno già incontrato la persona la persona giusta quindi l'amore romantico sta tornando nella tua relazione se sei già in una relazione eh, assolutamente abbi fiducia che tu sei amato sei amata da chi? dal creatore, dagli angeli dalla sorgente di luce di amore una persona che merita amore che merita di trovare la persona più giusta lavora con la legge dell'attrazione con gli angeli con la preghiera con la meditazione con le affermazioni eh, con l'azione nella direzione del tuo sogno del tuo progetto e questo si manifesterà a te ok Scegliamo un messaggio da questo libro. Chiedo a te, Arcangelo Michele, di mostrarci il messaggio più giusto per noi e per il nostro massimo bene. Vai oltre le apparenze. Ok non fermarti a giudicare in base alle apparenze, cerca di approfondire addentrandoti sempre di più, indagando con serietà e circospezione un giudizio affrettato potrebbe rivelarsi controproducente, questo è anche un messaggio molto importante per gli operatori di luce usciamo dall'ego, usciamo dal giudizio, smettiamola di eh, giudicare gli altri di, eh, di dire sempre eh, che noi magari siamo di metterci al di sopra, al di sotto degli altri, il giudizio è sbagliato. Un conto è il discernimento, un conto è il giudicare e trasmettere anche energie egoiche alle altre persone, questo è ego questo è sono basse frequenze della terza dimensione cerchiamo di eh, guardare oltre cerchiamo di entrare più in profondità nelle nostre relazioni e di ascoltare gli altri da cuore a cuore bene io vi saluto vi auguro una settimana meravigliosa buon primo maggio a tutti ehm, volevo anche ricordarvi che mi occupo di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'arcangelo Michele facilito anche il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce in qualsiasi parte del mondo voi vi troviate in quanto queste frequenze non conoscono nel tempo e nello spazio mi occupo anche di facilitare logo ceiling logo ceiling è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola e aiuta ad eliminare i blocchi le paure i sistemi di credenze limitanti traumi del passato è veramente possibile col potere della parola sciogliere questi blocchi eh, volevo anche informare che il corso di formazione di nove settimane per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce inizierà il 17 maggio, mercoledì 17 maggio alle 20.30 ci sono ancora 5 posti disponibili non esitate a contattarmi per maggiori informazioni io intanto vi saluto e vi auguro una settimana meravigliosa un bacione a presto ciao